Frau Peste è una figura appartenente alla tradizione tedesca meridionale, soprattutto della Baviera. Ha delle similitudini con altre figure femminili della tradizione tedesca, come per esempio Frau Holle, e probabilmente con quest'ultima condivide anche le origini, nel senso che probabilmente entrambe provengono dal mito della dea norrena Frigg, che è molto più conosciuta come Dea Freya. Fraule l'abbiamo già citata in questo video qua sopra, probabilmente richiederebbe un video a parte, però ce lo teniamo per l'anno prossimo in caso. Frau Perth ha molti aspetti, può apparire come una dama luminosa e bellissima o come una vecchia megera dall'aspetto orrendo. Il suo nome probabilmente deriva dall'antico germanico Perat, che significa chiaro, splendente e quindi significherebbe appunto la splendente. È una figura associata alla filatura e spesso si presenta alle filatrici per incoraggiarle a compiere il loro lavoro e a coloro che si dimostrano particolarmente laboriose dona gomitoli pieni, eh, fili di lino o addirittura fili d'oro. Allo stesso modo punisce la pigrizia, sembra inoltre che la perta supervisioni in generale la buona gestione della casa e che punisca inoltre i comportamenti sacrileghi come per esempio mangiare durante i periodi di digiuno le punizioni vanno dal causare degli incubi al tagliare la pancia della vittima riempirla di sassi e lanciarla in un pozzo alcune versioni dicono che la perfa abbia un piede enormemente più grosso dell'altro questo probabilmente anche per questa associazione con la filatura e per il fatto che una volta per filare bisognasse appunto usare molto il piede, il piede si affaticasse e mh, si potesse anche appunto ingrossare. Altre caratteristiche della Percita, probabilmente nella sua versione di Meggera, un naso adunco di ferro e un'accetta di ferro con cui appunto taglia la pancia delle vittime. Sembra inoltre che Frau Percita, come molti miti invernali, sia associata alla fertilità quindi può anche essere una buona cosa incontrarla. Si presenta soprattutto durante il periodo delle 12 notti, che è circa il periodo che va dal 25 dicembre al 6 gennaio e di cui avremo occasione di riparlare più avanti. Però non è solo così che la possiamo incontrare, infatti la perfa si può anche vedere in corteo con moltitudini di demoni, druidi, streghe, fantasmi, oppure seguita da un corteo di sette piccoli cani e una moltitudine di spiriti di bambini non battezzati. Questi due cortei sono legati ai due aspetti della Pertha, quindi una vecchia megera che è seguita dai mostri, oppure una dama splendente e bellissima che è seguita da questi spiriti di bimbi, tutti luminosi. Quindi la Pertha svolge anche questo ruolo di guardiana, di protettrice di questi spiriti, che... Secondo alcune versioni vivono all'interno del suo castello di ghiaccio e giocano tutto il giorno e sono felici Secondo altre versioni invece gli spiriti dei bimbi non battezzati si trovano all'interno delle pozze e degli stagni E la perta comunque ne è la guardiana Non sono sicuro ma da quello che ho capito durante il resto dell'anno la Perta, appunto o vive nel suo castello di ghiaccio Secondo alcune versioni, secondo altre versioni invece vive in fondo a un pozzo Cosa che tra l'altro la comunerebbe con Fra Wolle che in una delle storie dei Grimm viene incontrata subito dopo che la protagonista finisce in fondo a un pozzo. Secondo alcune versioni la Percita è particolarmente attiva durante la notte del 6 gennaio, cosa che avvalerebbe una delle teorie che vede la Percita come origine della Befana. In fondo sono due Megere, entrambe portano doni o punizioni. Uno spunto di trama veloce veloce. Perché non cominciare un'avventura ingaggiati da una donna misteriosa che porta con sé un fagotto? Un viaggio nel freddo e nel gelo per raggiungere il castello dell'Aperta, che si trova in un luogo remoto accanto a un lago ghiacciato, oppure, se preferite, sottoterra. La donna ha ingaggiato gli avventurieri perché ha bisogno di protezione, il viaggio è pericoloso e lungo. E piano piano, durante questo viaggio, si aprirà agli avventurieri che verranno a scoprire che lei... È una mamma che ha perso un bambino e sta andando dall'aperta per chiedere di riaverlo indietro. Potrebbe diventare un'avventura super lacrimosona con, se volete, un esito positivo oppure, se preferite, un esito negativo ma formativo in qualche maniera. Magari l'aperta potrebbe essere disposta a lasciare sì che lo spirito del bambino ritrovi il suo corpo dopo tre prove, che è un classico delle fiabe. Combat. Partiamo con il combattimento. Le regole sono sempre le stesse, se non ve le ricordate le trovate in questi video qua sopra. Come vedrete quello che ho fatto per il combat è un po' un mischione delle due versioni, però mm, non è rilevante. Secondo me potete tranquillamente farla combattere con i suoi piccoli cani. 7 minion sono abbastanza per mettere in difficoltà qualsiasi parte soprattutto se sono dei cani che per esempio in dungeons and dragons hanno tattiche di branco e quindi se sono il maggior numero degli avversari sono abbastanza pericolosi per rendere le cose ancora più difficili potete decidere di farla combattere su un lago ghiacciato oppure su un lago ghiacciato che sia in parte coperto di neve così le parti coperte di neve le considerate terreno normale mentre le parti solo ghiacciate le considerate come terreno difficile e quindi date un po' di varietà al combattimento combatte con l'ascia abbiamo detto però è anche una maga della filatura quindi datene un'ascia che come il martello di Thor viene lanciata e torna indietro perché è legata da un filo invisibile alla perfetta azione bonus se la perta si trova nelle vicinanze di qualcuno oppure se è ingaggiata con qualcuno può utilizzare il suo piede batterlo molto forte in, in terra e generare un'onda d'urto che rischia di mandare gli avversari distesi per terra e dunque proni reazione è bene che i cani siano temibili soprattutto per quanti sono più che per quanto sono singolarmente forti e quindi per tenerne un numero decente come reazione quando uno dei cani muore la perdita può battere di nuovo il suo piede in terra e stavolta dal lago esce fuori uno spirito di un bambino che appena si poggia in terra diventa uno dei cani e continua il combattimento prima villain action A un gesto della perta dei fili emergono dal terreno avvolgono gli avventurieri e li tirano in direzioni diverse lo scopo di questa azione è scompigliare la formazione del party adesso per i cani sarà molto più facile dividerli e soprattutto accerchiarli seconda villain action se non avete fatto i cani troppo forti, troppo pompati, a questo punto probabilmente qualcuno è già morto. Benissimo, la perta risponde, colpisce con l'ascia il terreno e immediatamente sotto gli avventurieri si aprono delle voragini da cui emergono degli spiriti di bambini che cercano di tirarli all'aldilà. Date ovviamente un tiro salvezza, chi lo fallisce si troverà... In, immerso in questo buco fino al torso e sarà da considerarsi prono adesso i cani sono lì possono attaccarlo lui ha svantaggio per colpirli loro hanno vantaggio per colpirlo fortissimo terza in action a questo punto se tutto è andato bene i vostri hanno ucciso buona parte dei cani la Perfta, per non finire in svantaggio numerico lancia degli aghi contro quello che lei considera essere il più pericoloso del gruppo se lui non supera il tiro salvezza Crederà di essere un alleato della perta e combatterà di conseguenza. Ovviamente potete far ripetere il tiro salvezza a seconda delle condizioni che vi sembrano più ottimali per il vostro gioco, quando subiscono danni oppure una volta per turno, come preferite. Voi cosa ne pensate? È troppo forte? È troppo debole? Quando faccio questi mostri non riesco mai a capirlo. Io spero sempre che ci sia qualcuno che prima o poi mi venga a dire «Guarda, l'ho provato, era fortissimo, guarda, l'ho provato, era una ciofeca». Se avete occasione di provarlo, for fun, con i vostri amici, per favore fatemelo sapere e ditemi come se la sono cavata, cosa avete cambiato. Secondo me comunque la perta dovrebbe essere abbastanza forte perché comunque è la discendente di una divinità norrena. Ad ogni modo c'è sempre l'invito a farmi sapere se queste azioni vi paiono sensate, se l'ordine vi pare sensato, magari si può sostituire la seconda con la terza. Cosa si fa? Cosa è meglio? Cosa si può cambiare? Io vi invito a farmi sapere, a dirmi quali sono le vostre idee, cosa ne pensate, che azioni potrebbe avere. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, anche se la mia voce è quello che è e quindi l'audio non sarà il top. Grazie mille, se non siete ancora iscritti a questo canale io vi invito a iscrivervi. Ci sono altri video, ne abbiamo fatti, ne abbiamo di vecchi, altri ne verranno. Verrà la fine di questo mostravento e poi vi assicuro che verranno altri video. Grazie mille, buona giornata e buon mostramento a tutti.